Una correlazione questa tra il bitcoin e il cosiddetto effetto halloween io non sapevo insomma che esistesse ma in realtà si dice all'interno dell'articolo che gli ultimi tre halloween hanno visto un aumento del prezzo del bitcoin su base annua con il bitcoin scambiato sopra i 19 dollari secondo una analisi è azzardato pensare che possa salire per il quarto anno consecutivo e quindi ti chiedo quest'anno il bitcoin vedrà le streghe <ride> Allora, Valentina, mi fai una bella domanda. Sicuramente eh, non, sappiamo, non sanno più cosa scrivere su Bitcoin, okay. anche perché, come vedremo graficamente, eh, è in un movimento laterale di compressione eh, ormai da circa 2-4. 5, 6 addirittura settimane e lo possiamo paragonare anche agli ultimi 2-3 mesi di relativa oscillazione per cui ormai diciamo un giorno guadagna il giorno dopo riperde tutto quello che ha guadagnato ma questo avviene anche a livello settimanale uh -huh. e lo vedremo adesso graficamente allora diciamo sicuramente 3 Ricorrenze statistiche mh, non sono assolutamente statisticamente significative uh -huh. per poter dire se quella è una ricorrenza per la quale ovviamente la valuta il bitcoin o il mercato cripto possa o non possa avere dei rimbalzi. Sicuramente invece l'aspetto più interessante è quello dell'attuale decorrelazione che c'è stata rispetto al mercato del Nasdaq sì. in maniera principale rispetto alla correlazione diretta che si era creata nell'ultimo anno, anno e mezzo. Questo può essere dovuto naturalmente a più fattori. Il, chi spera in un possibile rialzo del, del bitcoin spera che questa decorrelazione sia dovuta al fatto che il bitcoin si sta trasformando cioè che il mercato cripto piano piano si sta trasformando sta, pre, diciamo, sta acquisendo consapevolezza anche perché a livello mondiale, al netto dell'Europa continua il suo sviluppo e la sua adozione e non vedere questo vuol dire essere miopi da qui a dire che allora diventerà la moneta diciamo, del futuro, questo assolutamente non lo possiamo dire con certezza in questo momento, ma sicuramente tanto più verrà utilizzata, tanto più aumenteranno il sistema di controllo del rischio e controllo dei furti naturalmente delle criptovalute che comunque ancora periodicamente avvengono. ecco, tanto più avverrà questo meccanismo tanto più queste criptovalute compreso il bitcoin potrebbe naturalmente andarsi a realizzare come delle valute, degli investimenti alternativi e delle valute alternative e quindi vediamolo graficamente sì. così riusciamo a capire meglio quello di cui stiamo parlando ecco qua la compressione della quale Valentina ti stavo parlando. Guarda qui, il cioè, si muove, si è mosso fra gli 18.500 e i 19.000, 19.200 nelle ultime 2, 4, 6 settimane, cioè considerando quelli che erano i movimenti passati, è veramente un periodo di forte compressione. Ovviamente le, le motivazioni sono molteplici, sicuramente anche quella eh, del, della quotazione del future continuo su bitcoin che quindi permette di aprire posizione e contemporaneamente di tutelarsi o lavorare a livello speculativo quello che ci si attende è un'eventuale rottura all'interno di questo piccolo, piccolo rettangolo di compressione probabilmente porterà a molta volatilità. Ecco, questo è sicuramente una cosa su cui tutti puntano, tutti scommettono e che probabilmente effettivamente si realizzerà. Dove andrà? Se verso l'alto mm. verso il basso? Mm -hmm. Ahimè, oggi è veramente difficile dirlo.